ringrazio Marco e Susanna eh, che saluto caramente, se volete iscrivervi al canale attivate la campanella grigia qua sotto e così sarete informati sempre per le nostre uscite, ci date una mano a salire il ranking di visibilità del canale chiaramente. La domanda è, eh, però ci spieghi un po' brevemente il discorso dei sacrifici, quanti sacrifici c'erano, quanti non c'erano, cosa, cosa bisognava fare, Gli antichi, ovviamente i sacrifici quelli di cui parla la Bibbia nell'Antico Testamento, una specie di specchietto riassuntivo. Allora io ho preso la palla al balzo e ho pensato di eh, rispondere a questa domanda. Allora, la prima cosa che dobbiamo dire è che esiste una differenza tra le offerte e i sacrifici. Le offerte eh, si dividevano, eh, diciamo, normalmente in quattro categorie. C'era eh, l'offerta del damim, fa riferimento al dam, al sangue, che sono le offerte al santuario in denaro, equivalente al valore della persona se per caso fosse stata venduta come schiava in caso di riscatto. Poi c'è eh, un altro tipo di offerta, quindi non sono sacrifici, sono offerte, sono gli arachim. Gli arachim è eh, della stessa cosa, cioè un'offerta in denaro eh, rispetto al valore, ovviamente, eh, al proprio valore della propria persona in base ai criteri determinati dal libro dell'Evitico al capitolo 27 dai versetti 3 e 8 poi c'erano le offerte chiamate di haramim se un oggetto era Herem, cioè praticamente consacrato diventava proprietà o del koanim o del santuario erano considerati di santità equipollente sia quella dei koanim che quella del santuario voi sapete che di santità non si può regredire, si può solo aumentare eventualmente, riferito agli oggetti del culto, o in questo caso le offerte. L'ultima era quella degli Ek de, de shot. Che cos'erano gli ek de shot? Erano beni consacrati, passati di proprietà, eh, magari consacrati a Dio, che diventavano consacrati del alla casa di Dio, al santuario. Se si trasgrediva, no? E si faceva quindi diciamo business in questi beni consacrati, era necessario un sacrificio detto di Meila. Ecco, e qui cominciamo a parlare dei sacrifici. Era quello di Meila, l'ho appena detto, era quello che si, si trasgrediva: il passaggio di una proprietà da da dio o, o, al, o al santuario e quindi c'era una trasgressione per l'uso di questi beni c'era bisognava portare un sacrificio di meila i sacrifici sono di quattro tipi l'ho detto tante volte nei video però adesso ve li, ve li dico piano piano così prendete nota non c'è uno più importante o meno importante Partiamo dal primo, in ordine, in ordine eh, diciamo, di video, ecco, di ordine di video. Abbiamo i sacrifici di Hattat, Hattat, Possiamo anche definirli sacrifici espiativi o di espiazione. Dopo aver fatto una grave, un khattat, una grave trasgressione, per errore, per errore, diciamo non volontariamente, bisognava presentare questo sacrificio di espiazione. Si poteva subire la pena dello cheret. Lo era la soppressione, la recisione della persona, dell'anima, no? letteralmente. Poi c'erano i sacrifici detti ashamot, plurale. Hashemot sono espiazione, anche questi, per diversi tipi di trasgressioni. Per diversi tipi di trasgressioni. Quindi non sono gravi trasgressioni fatti per errore, quelle abbiamo visto prima, sono i Hataim, hatat, ma gli Hashemot sono, sono sacrifici di espiazione per diversi tipi di trasgressioni. Poi abbiamo quelli che per noi sono gli olocausti, gli olot, olot vuol dire salire, le salite, plurale, no? Di un animale tutto bruciato, tutto bruciato, può essere un bovino o un ovino, maschio, può essere una tortora o una colomba, può essere anche un'offerta volontaria, uno volontariamente può fare un sacrificio di questo tipo. Un olocausto, veniva bruciato tutto, espiava per i... Per le trasgressioni, attenzione, ai precetti positivi. Cos'è che rimane fuori? Le trasgressioni volontarie, gravi, e le trasgressioni ai precetti negativi. Lotta a sé di non fare. Agli occhi di Dio queste due cose non sono copribili da nessun tipo di sacrificio. Questa è una pietra miliare che noi dobbiamo metterci nella testa quando poi andiamo a leggere il Nuovo Testamento nell'ottica cristiana. Però avere un background per sapere come la pensavano all'epoca su comandi biblici credo che sia importante, sempre in prefigurazione del sacrificio di Cristo, giusto? Poi c'è l'ultimo tipo, i shelamim. I shelamim sono i più comuni, sono i più comuni chiamati, viene da Shalom, no? chiaramente Shalom, di pacificazione o compensazione eh, di un impegno. Ecco, Levitico capitolo 3, questi sono normati dal da capitolo 3 del Levitico, principalmente costituito da offerte volontarie o per determinate occasioni, tipo i tre pellegrinaggi obbligatori, Qui la differenza dalla, dagli holot è che l'interiore venivano bruciati sugli altari, ai quanim andava il petto e la coscia, il resto andava a chi aveva fatto l'offerta. Ecco. Queste sono le quattro tipologie dei sacrifici. Poi è chiaro che noi abbiamo anche delle offerte di beneficenza, delle offerte ovviamente in verrate, zedakot, zedakah. Poi abbiamo i massarot che sono le famose decine, sempre in derrate alimentari o animali. Poi abbiamo eh, l'offerta del Bechor, il Bechor è il primogenito, quella si fa al cohen, eh, viene, il grasso viene bruciato sull'altare, la carne però è mangiata dai Kohenim perché hanno svolto questo sacrificio per te, hanno lavorato per te e lo possono mangiare però solo dentro la città di Gerusalemme. Poi abbiamo il Corban Pesach, il Korban Pesach che veniva fatto proprio per la commemorazione dell'agnello dal quale sangue era stata estratta la vita dell'agnello, che aveva poi dopo era stata messa su, in mezzozzo, insomma, su, su, sui battenti delle porte dei figli di Israele, perché così il Malach Mavet e Hashem non uccidessero i primogeniti, uccidevano quelli dell'Egitto ma non quelli dei Bechor, Bechorim di Israele. Ecco, P Pasqua dei primogeniti. Pasqua indica proprio questo tipo di sacrificio ed era una cosa diciamo particolare sulla quale poi Gesù ha impiantato tutta la sua e fondato tutta la sua soteriologia in chiave cristiana. Spero di avervi risposto, quindi praticamente sono quattro tipi di, di sacrifici, però per i peccati intenzionali, quindi fatti volontariamente e quelli del, del non fare, non fare, non fare, non c'è tipo di sacrificio che possa interagire. Quindi come ci si regolava, eh, al giudizio di Dio, quando ci si, ci si sarebbe fatti vivi, diciamo, davanti al Tribunale Celeste, per chi credeva alla risurrezione, non tutti, perché sapete che tanti non ci credevano. Marco e Susanna, io, eh, spero di avervi risposto e vi do appuntamento alla prossima domanda. Su una, sulle scritture e domande anche di ambito teologico. Ciao, grazie e alla prossima, ciao!